Io mi auguro che ci aiutiate perché qui 30 anni ecco lei si rende conto da sola. Anche questo è tutto abbandonato, avevamo chiesto di farci una signority, di un anziani, di crearci un qualcosa di creativo. Certo. È stato sempre stato abbandonato così, in nessun genere hanno fatto una manutenzione. No, lo so, infatti loro adesso stanno intervenendo su adesso situazioni che, loro. che stavano ferme da oltre 10 anni. Io la lascio nelle buone sì, mani del presidente. Grazie. Allora, sono venuta a incontrare il Presidente direttamente qui a casa sua. Eh, dopo un anno abbiamo fatto il punto e abbiamo sì. visto tutto quello che hanno fatto quest'anno. In particolare, direi che il focus è stato messo sugli interventi di manutenzione ordinaria per gli immobili ERP. Avete speso? Abbiamo oltre... speso 210.000 euro, abbiamo fatto 110 interventi nel primo semestre. Quindi, il trend se continua così arriveremo intorno ai 300 interventi alla fine dell'anno, con una spesa totale intorno ai 600.000, si spera. E abbiamo speso i fondi residui del 2016 per l'ordinario parte di via Cambelotti, parte di via Polenze e contiamo con il residuo di fare anche un pezzettino di via Torrenova quindi diciamo che la manutenzione sulle strade è partita adesso via via che gli altri sì. bandi verranno giudicati adesso partirà il verde, Perfetto, partiranno la manutenzione ve. strade per, con i fondi 2017 insomma stiamo lavorando, stiamo lavorando di brutto. è successo che eh. il sindaco ci vissà Beh, una bella cosa, una gran bella cosa. Non succede mai. Però il fatto che non sia mai successo non vuol dire che non si possa cambiare, no?